Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, e io sono Mazzi e sì, questo è il glitch dei soldi da fare con un amico, quello facile facile che è ancora funzionante, che qualcuno continua a insistere e non funziona, non funziona, l'ho provato, rimango buggato sotto mappa è lì devi rimanere, sotto mappa dovete rimanere buggati perché altrimenti eh, se non andate sotto mappa è normale che il glitch non funziona io non so come l'avete visto voi il video però è così che funziona quindi a questo punto ragazzi dovrete avere un amico in sessione dovrete stare in sessione solo inviti il vostro amico prima di entrare nella vostra base operativa su vostro invito dovrà avviare una missione un lavoro da titano e poi dovrà uscire dopodiché lo inviterete nella vostra base operativa e rifarà la stessa cosa un lavoro da titano entrerà nella missione e noi andremo a duplicare io qui ragazzi eh, al primo colpo l'ho sbagliato però lascio sempre il video in integrale almeno magari si capisce meglio e quindi che cosa andremo a fare ragazzi dobbiamo innanzitutto stare in party con il nostro amico e quando siamo in party andiamo a fare un partecipa sessione dal party in maniera tale che faccia il recupero dei dettagli della sessione la prima volta l'ho schifate il messaggio perché comunque un po' lento e lo rifate un'altra volta e subito premete R2 velocemente. Io qui, ragazzi, ho premuto eh, X cerchio contemporaneamente, quindi mi ha annullato tutti e due i messaggi. Però comunque non fa niente. Se eh, quando fate quel procedimento, vi vedete che state uscendo fuori dalla base, annullate subito il secondo messaggio e rientrate nella base quindi andiamo a rifare il glitch come ho già detto lo lascio in versione integrale giusto per farvi vedere quanti tentativi impiego io a fare un glitch cioè io ci metto veramente pochissimo ragazzi ma no perché so il dio dei glitch perché comunque ho una certa dimestichezza che li faccio tutti i giorni e quindi mi riescono sempre allora a questo punto risaliamo sul veicolo facciamo un primo partecipa a sessione ovviamente il nostro amico dovrà avere la sessione chiusa ragazzi eh e riuniamo un'altra volta al party facciamo un partecipo sessione subito acceleratore X per il primo messaggio e ci fermiamo qui quando ovviamente vediamo la schermata nera tra il primo e il secondo messaggio se c'è la schermata nera il glitch sta funzionando se la schermata nera non c'è ma vedete l'auto che la vedete fuori dalla base operativa allora dovete ripetere il passaggio ragazzi quindi rimanete in questa schermata per una sessantina di secondi io intanto approfitto del tempo che devo aspettare e vi faccio vedere la data e l'ora del glitch ragazzi perché tanto questo mi sembra che è rimasto l'unico modo per confermarvi che i glitch funzionano lasciare i video integrali e farvi vedere la data e l'ora ragazzi con tutti quanti i passaggi senza saltare nulla quindi a questo punto ragazzi aspettiamo i secondi che sono passati più o meno dovrebbero essere passati in 60 secondi oppure qualcosa di più premiamo x per accettare il messaggio e ci troveremo sotto mappa ragazzi eccoci qui sotto mappa con l'auto sotto mappa vi dovete trovare non fuori dalla mappa se eh, non so non vi vedete premete triangolo e scendete vedete voi quello che cosa potete fare a questo punto ragazzi accelerate e vi troverete fuori strada e come vedete l'auto è invisibile in mappa quindi l'unica cosa che dovremmo fare è andare in un garage dove abbiamo delle LGRH8 normali a costo zero e sostituirla con questa auto allora per questo glitch ragazzi consiglio una targa invisibile oppure una targa personalizzata perché con questo glitch si cloneranno le targhe e avrete sempre la stessa targa su ogni veicolo e quindi in quel caso prenderete subito il blocco giornaliero non appena avrete venduto il secondo veicolo quindi mi raccomando targhe personalizzate per fare questo glitch ora andiamo nel garage ragazzi e andiamo a salvare questo veicolo quindi andremo a mettere quest'auto in questo garage io ho questo garage vicino però voi non so lo organizzate diversamente ho un oppressor con questa LG qui ma l'oppressor è col cazzo che l'appunto ragazzi preferisco buttare lG, fate conto che questa qui è una LG RH8 normale e non è una LG retrocast vi ho fatto vedere la targa proprio per per farvi capire che ci sono due auto diverse questa è quella che sta entrando insomma quella che sto mettendo dentro vedete le targhe sono completamente diverse vado a entrare nel garage mi fa entrare senza problemi ragazzi e qui avremo fatto la nostra duplicazione avremo salvato la nostra auto qui adesso mi fa scendere ma tanto una deve sparire ragazzi eccola qui abbiamo la nostra duplicazione e il glitch è fatto come state vedendo il glitch anche questo è semplicissimo l'unica necessità è quella di un amico ragazzi però penso che chiunque abbia un amico e chiunque lo possa fare tranquillamente cioè non credo che ci siano molti problemi per fare questo glitch ragazzi non serve timing dovete essere solamente veloci quando fate il primo passaggio che tornate dal party dovete subito accelerare spammare R2 velocemente in maniera tale che vi esca subito questa è la data e l'ora adesso ve la zoom così la vedete meglio detto questo ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video